Ciao a tutti ragazzi, io sono Marco007 e bentornati su Super Mario Galaxy. In questo episodio faremo la prima galassia del mondo 6, Sì. Um, e, um, però prima faremo qualcos'altro che vedremo tra poco. Come vi ricorda, ricorderete, nell'ultimo episodio, prima di passare alla galassia, uh, cioè al guando 6, bisogna prima passare su questi isolotto con questa casa. Questa casa ha una specie di missione, più o meno, però non ha una stella normale come ricompensa, che vale come una stella normale, però per qualche motivo è rossa. Vabbè vedremo dopo Questo pianeta Mi è così familiare Non vedo l'ora di visitare questo pianeta dopo cento anni Lo sfavillotto che in te cresce e un, e un giorno diventerà una stella Alcuni sfavillotti diventano pianeti, altri si mutano in sole, altri ancora in superstelle. Sto viaggiando con loro mentre cercano un posto in cui rinascere. Non avrei mai immaginato che potesse succedere una cosa del genere. Mm. Sembra che la mamma si fidi di te e allora che ne dici di provare qualcosa? Uh, questo. Se prendi tutte le 100 monete. le le monete viola che ci sono qui, ammetterò il tuo valore. Ok. Le stelle rosse detengono il nostro potere. Ti permettono di cieli dopo aver seguito una piroetta in aria. Mi sto un po' sottovalutando Ma solo un po' Primi a... E, de e decidi la iniziare in cui volare con... Uh, uh. Sì, non sono stupido Non ho bisogno di così tanto tempo per, le per leggere Se riesci a prendere 100 monete viola Riconoscere il tuo valore L'hai già detto Okay. Bene, allora praticamente um, se, se Mario si muove, ok. Um, se Mario plano, se fai delle pillolette 20 salti, potrai volare. Ecco praticamente è questo il potere di Mario plano. Allora dobbiamo semplicemente prendere tutte le monete viola. Non sono tutte. Uh, in aria dentro le bolle. Ma sono anche su, eh, Quindi il Mario Plano serve tipo a metà. Sul uh, Per qualche motivo, Rosalinda ci ha, ci ha confidato una cosa. del tipo: uh, dobbiamo, uh, Io vado in questo pianeta ogni cento anni perché è boh. <ride> no, sinceramente, non l'ho ancora capito. Ehm. ehm e per, e... Probabilmente quella cosa che ha detto questa cosa che è successa è il fatto che il motore dell'aeronave dell si, si, si è rotto eh, e noi lo dobbiamo aggiustare. Uh, pure questo power up ha un, uh, un tempo limite e veramente que questo è l'unico livello in cui lo useremo. A parte, vabbè, ve lo spiegherò dopo. Beh, eh, se non avete capito, questo è, il, è, il, è il, primo mondo, il primo mondo, il primo pianeta che abbiamo incontrato, eh, quello in cui ci siamo svegliati dopo che è stato eh, preso, rubato il castello di Peach Uh, questa non è la prima volta in cui vedremo quelle monete viola. Ma le vedremo in un... Uh, uh, spoiler. <ride> che poi questo... Power up secondo me poteva, avere, um, poteva essere Tipo una, la meccanica uh, La meccanica innovativa di questo gioco Oppure un power up sem sem semplicemente uno nuovo più Carino uh, Magari al posto del fungo molla in alcuni livelli <ride> um, Invece è solo in questo livello ed è persino un livello extra questo, praticamente, perché comunque a, a questo punto già potremmo andare al boss finale. Da molto tempo. Però noi facciamo il 100%, perché il 100% ci piace, yay! Di questo gioco non mi è mai piaciuto, invece. Bene, l'ultima moneta sta lì. Se riesco a prenderla magari Ok. ecco la stella rossa che vale come una stella normale ma per qualche motivo è rossa uh, probabilmente quello sfavillotto uh, si è trasformato ma comunque tra, uh, non si è trasformato perché sta ancora lì quindi boh l'avrà vomitata lui E abbiamo guadagnato la fiducia di uno sfavillotto! Yeeey! Beh però è rosso, è speciale. Abbiamo sbloccato uno sfavillotto ghiotto che si trova in quell'isolotto strano in cui siamo andati prima ma no no abbiamo già abbastanza unite qui ci ho parlato per sbaglio ma dice semplicemente voglio andare al centro dell'universo e noi ovviamente non ci andremo per ora Come vedete, uh, nella lista uh, c'era la, la stella rossa, era vicina a una megastella. Infatti, quella, quel pianeta è proprio quello. Uh, cioè, praticamente se, se, il pianeta in cui siamo stati è quello in cui siamo, siamo stati eh, per la prima volta nel primo episodio. Um, infatti ci prende in considerazione nella lista di stelle sia la megastella la prima megastella che questa Un'altra galassia ghiotta, ma non è molto difficile questa. Ci ho messo due tentativi, però comunque è molto facile. Galassia osso duro, tragitto fantasmagorico. Infatti gareggeremo con il, il B. Non ho ancora capito il suo nome, Buda Corsavo. Boh. Io lo chiamerò così. Buddha, corsa. A meno che non, non mi dice, mori il suo nome. E poi lo chiamerò così. Questa è, è tipo l'ultima volta che lo vediamo. È tipo la seconda volta che lo vediamo. <ride> Poverini, sti personaggi sprecati. Eh, vuoi anche tu que quella cosa? Te la devi meritare facendo una gara con me. Allora, via! Yay! Miglior tempo, come vedete, 1 e 6, che è praticamente il mio tempo uh, di prima. Però, avevo però avevo superato il record però sono arrivato secondo infatti in questa gara bisogna cittare infatti bisogna usare i nostri poteri da V che, pre, pre, cioè che, che questo V non sta usando per qualche motivo Um, per arrivare i primi eh? 53 minuti e 1 te l'avevo promesso quindi bla bla bla beh, muoviti Yay. bene, abbiamo già preso la seconda stella abbiamo già perso 11 minuti però non abbiamo ancora iniziato la galassia che volevamo iniziare ma quella cosa che vi volevo far vedere stava già non me lo ricordo Dovrebbe si sì, sta già uh, Probabilmente non ve lo farò vedere in questo episodio però uh, Da Luigi cioè vicino alla, alla nave Todd uh, Che sta parcheggiata qui all'osservatorio E vicino a quello spavillotto rosso che diceva Non ti dirò mai il, tuo segre il mio segreto uh, C'è una, una stella... Uh, che abbiamo usato prima quella che rende Mario Mario Plano ma non mi ricordo il, il nome del power up però è quella um, e praticamente si può usare per, per andare più veloci nel, nell'osservatorio ma sono lì basta poi non c'è nient'altro da fare con quella Tipo, nella, nelle, nelle galassie sfida, lì non, non, ci, non, non ci potete andare, perché uh, senza la stella lancio non ci potete andare. E, è tipo che se, se andate sul pianeta, um, il potere di Mario Plano finisce. Non perdete il power-up, è soltanto che lui fin il, il potere finisce e, e cadete a terra. Allora, questa galassia è stata molto difficile, perché all'inizio non capivo dove stava la stella segreta, ma non era molto difficile capirlo. Allora, dovete prendere per forza questo power-up e non dovete sprecarlo come sto facendo io per colpire questi, perché dobbiamo aprire un portone con le, le cose con le palle di fuoco io ci sono riuscito comunque però sono io pro, voi non lo siete quindi, quindi voi, voi cercate di non sprecarlo <ride> vedete questa è una mossa da pro io sapevo benissimo di star per di perdere allora ho cambiato di, uh, di star per prendere, allora l'ho ucciso. Così, senza pirouette. Vabbè, um, le giù non c'è niente di interessante a parte, vabbè, qualcosa, però non la vedremo in questa missione. Questa stella non è molto difficile, bisogna semplicemente andare qui e fare un'altra cosa che ora non vi dico. Eccoci qui e abbiamo quasi finito già. Cercai di sconfiggere questi buoi inutili e non hanno niente di segreto addosso, soltanto qualche moneta. vedete, non, non hanno niente addosso e quello che ci interessa è questo deliero nave oh. ed ecco qui un rematch con uh, camella Cam sì, l'unica um, differenza rispetto al um, al combattimento che abbiamo già avuto eh, è, è che ha 5 vite uh, basta non fa niente di particolare um, solo che dopo la seconda vita cambia postazione basta ecco non è neanche tanto difficile Ha evocato i suoi amici Kamek, no il Magikufa, Kamek è un Magikufa, però è, una, è un Magikufa particolare, non, non confondete Kamek con i Magikufa se non si arrabbia il dio di Mario. Come avete visto, non, non, non, ho avuto, non ho avuto nessuna difficoltà nel uccidere i Koopa, sono i Kamen, i, eh, i Magi Spero um... che persino non li rievoca fino alla quinta vita. Appunto. Ok, no, li rievoca quando vuole. Un'altra cosa. Uh, che potrebbe rendere difficile questa battaglia è il fatto che c'è una cometa. Um... Ah, era già l'ultima vita, vabbè. Um, eh, c'è una cometa. Pericolo con questa boss battle. E quella sì che è difficile. Perché qui ho preso solo un danno, ma comunque nella, con la cometa Pericola sei morto. Seconda galassia um, Com'era questa? Ah si sì, vabbè Non è neanche troppo difficile Questa C'è una boss battle però vabbè Passeggiate aerea con un spara acqua Ed è tornato il coso che spara l'acqua però um, non, non è difficile come prima visto che non c'è il, il power up con l'ape quindi l'unico pericolo è che ci manda via dai cocomeri che dobbiamo lanciarli Non è neanche troppo difficile mirare eh, con i cocomeri perché eh, vanno a ricerca. Ecco, l'abbiamo colpito. I cocomeri pure respawnano. Infatti, eh, lista di nuovo quello che abbiamo sparato l'altra volta. Ora si arrabbia e spara l'acqua la, la, più velocemente. Solo per un momento, però. Poi eh, si ferma si, si, si un attimo e poi ricomincia. Not big deal. Infatti, abbiamo già ucciso. E abbiamo sbloccato di nuovo quel cannone. Cioè. Eh, Um, qui possiamo sparare su questo pianeta extra, solo che non, um, non serve a molto. Io pensavo fosse qui la, la stella segreta, ma non c'è niente. È soltanto una copia del pianeta iniziale uh, che si restringe e ci dà le monete, basta. vedete il portone è già aperto, solo che dobbiamo accendere il, il fuoco anche per eh, qualcos'altro, che vedremo dopo. <ride> Qui non avevo ancora capito, infatti vedo il portone aperto ma dicevo cosa mi deve servire il fiore di fuoco. Ok, abbiamo sbloccato gli fiore di ghiaccio. La parte finale del livello è solo pla platforming. Il fiore di ghiaccio non ci servirà più. Quindi possiamo... Uh, se l'ho perso non, non fa niente. È molto difficile stare su quelle aste. Infatti io continuavo a cadere. Questi splat eh, eh, da terra servono soltanto a, a, portar, a portare Mario sulle piattaforme, ma si possono anche fare dei salti per raggiungere eh, la cima. bene ora l'ultima parte del livello in cui per qualche motivo continuavo a morire uh, non questa qui del ecco anche questa però vabbè abbiamo raddrizzato ora possiamo andare sul pianeta sul pianeta che abbiamo visto in lontananza e lì c'è la stella C'è una superstella nascosta in quell'anguria Poi uno terra per lanciare Una parina da tennis e schiacciare E spaccare l'anguria uh, Per parlare con quel Todd Bisogna stare su quella piattaforma E io sono morto molte volte perché non capivo Cosa, co cosa dovevo fare Poi ho scoperto che si può parlare con il uh, Allora, dobbiamo, dobbiamo praticamente Quindi um, schiaccia le, le, le palline da tennis e l'anguria per qualche motivo diventa più grande attenti ai laser che mi hanno ucciso molte volte ecco <ride> ecco una dimostrazione le palline a meno che non si scontrano uh, scontri no non, non cambiano direzione, fanno semplicemente un cerchio quindi se, se ce n'è solo una non è difficile da prendere attenti ai laser che, che restano anche quando l'anguria eh, diventa enorme e quello è quello che mi ha ucciso per la prima volta bene ultima galassia e che, che poi c'è pure eh, la cometa ah e anche la, la stella nascosta madonna quante cose beh comunque non, non credo che faremo tutte in questo episodio Oh no, il brigante nel lago sotterraneo. <ride> Di nuovo il brigante è tornato. Ormai l'oceano è nostro, quindi ora lui, lui si è preso i, i laghi strani. raccogliamo un po' di Astro Skedge che um, ci manca solo un ghiottone ma chiede molte, molte Astro Skedge gli, gli ultimi tre ghiottoni chiedono molte Astro Skedge quindi uh, io la prima volta che ci giocai uh, non, li ho ne non, non li ho neanche uh, finiti quelli Allora, questo brigante, questa, questo brigante, questa uh, corsa con il brigante è, è molto difficile. Che crediate o meno. Perché nuotare così con un, un guscio e fare uh, tante curve, perché ci chiede di fare tante curve, è difficile. Se li vuoi l'ocenna devi passare attraverso 8 anelli. Bene. Wow, siamo già partiti con il piede giusto, Mario. <ride> ma ovviamente io ce la farò perché sono un montatore di video, barra pro. Prendiamo quel guscio che non serve per forza andare direttamente sul guscio, vi ricordo. Ma basta uh, fare una tiroetta. Gli anelli se ci mettete troppo inizieranno a lampeggiare e poi sparire. Quell'anello aggiuntivo serve per andare più veloce. Se, se ci sono due anelli in campo, uh, avranno lo stesso numero. E quindi potete anche prenderli in ordine diverso, solo che non vi conviene affatto. E poi l'ultimo anello sta dietro questi turbini che sono difficili da schivare. Ma io li schivati come un pro. ovviamente. Ora, la cosa difficile è prendere la stella. Una volta sono morto perché non riuscivo a prendere la stella e allora sono, sono soffocato. Bene, um, per ora era, è tutto. Il prossimo, nel prossimo episodio faremo la, la stella nascosta e la cometa eventuale. Quando uscirà... Eh, allora altro. Uh, eccolo la playlist e il, lo, il video scorso vedeteli se volete e se vi piace la serie, ciao!